Allora, penso che nel 2014 sarà ancora più importante focalizzarci sul user signals, quindi uh, assicurarsi che l'esperienza che noi con il nostro sito diamo agli utenti sul motore di ricerca sia l'esperienza che loro si aspettano. Quindi, qualsiasi fattore eh, che noi possiamo controllare sia uh, sul nostro sito. Quindi, posso, devo sicuramente evitare di. Uh, presentare all'utente delle pagine che uh, non hanno uh, il contenuto che l'utente si aspetta ad esempio un prodotto che uh, non vendo più un prodotto che è esaurito devo cercare di um, assicurarmi che l'utente possa all'interno della sessione trovare una risposta sul mio sito uh, se poi si gestiscono siti enormi il crawling visto che comunque i motori di ricerca stanno investendo sempre più uh, uh, risorse nel, nell'ottimizzare nel rendere il crawling più efficiente sicuramente Um, lavorare su questo aspetto uh, credo che premierà. Quindi I motori daranno sicuramente um, un, un vantaggio fra a coloro che riusciranno a rendere la loro vita più, più semplice e meno costosa.